Eccoci, buonasera a tutti. Eh, sono particolarmente lieto di ricevere stasera la cancelliera Merkel, che ringrazio. È la prima volta a Roma dall'inizio del mio mandato. Ci siamo in questi mesi ripromessi più volte di incontrarci, di trovare un momento di incontro e mi ero premurato di invitarla qui a Roma. Le nostre le rispettive agende sono molto intense, però è chiaro che questa è una buona occasione per soffermarci sulle numerose priorità internazionali, europee e bilaterali, che ci accomunano negli obiettivi e quasi sempre anche nelle modalità, negli strumenti con cui raggiungere questi obiettivi. I rapporti bilaterali tra Italia e Germania sono plasmati dal contributo che i nostri Paesi, i nostri governi possono dare insieme al rilancio dell'Europa. Siamo in avvio della legislatura europea e questo rafforza l'impegno congiunto in direzione di soluzioni europee in modo da rendere più efficiente la nostra azione per raccogliere, affrontare e risolvere le principali sfide che ci attendono parliamo di gestione europea della migrazione, parliamo di rilancio della crescita economica, stiamo attraversando una congiuntura economica non favorevole, niente affatto favorevole, rilanciare anche l'occupazione in Europa, lottare insieme contro il cambiamento climatico, completare, lavorare anche al completamento della governance economica dell'Unione Europea, lavorare al negoziato sul quadro finanziario pluriennale, Abbiamo anche la sfida della Brexit e il tema che per noi è molto importante, che abbiamo affrontato di recente, senza ancora una soluzione adeguata, dell'allargamento dell'Unione dell Europea eh, ai paesi anche dei Balcani occidentali, a tutti i paesi dei Balcani occidentali. A questi obiettivi Italia e Germania devono continuare a lavorare insieme, ecco perché è importante avere questo continuo confronto in modo da poter avere una, affrontare questa comune responsabilità europea nel dare risposte ai cittadini, risposte adeguate ai cittadini del nostro continente. Di solito con la Germania ci troviamo, non solo condividiamo gli obiettivi, ma condividiamo anche le modalità per arrivare a quegli obiettivi. Qualche volta ovviamente non ci troviamo del tutto convinti delle medesime soluzioni, ma senz'altro siamo sempre aperti al confronto e manteniamo sempre un ottimo livello di collaborazione. Noi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione perché i cittadini europei non devono vivere la disillusione e non, devono, non dobbiamo alimentare l'intolleranza, quindi le forze disgregatrici della Casa Comune Europea. Il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, che è stato celebrato sabato scorso, deve ricordarci come i valori dell'Europa debbano trovare nelle istituzioni un vigile e efficace presidio. Anche su questo Italia e Germania sono accomunati da un forte impegno a garanzia anche della futura efficienza dire, della Casa Comune Europea. Le nostre relazioni bilaterali poi sono efficienti e sono eccellenti. Ricordiamo che la Germania è da sempre il nostro primo parte commerciale. Sono notevoli sia le affinità nelle nostre strutture economiche e produttive sia l'interdipendenza dei sistemi produttivi. Possiamo dire che soprattutto in alcune filiere il sistema tedesco e il sistema italiano sono fortemente integrati tra di loro. Le imprese italiane detengono circa 2.000 partecipazioni in Germania. I destini quindi di molti dei settori economici che caratterizzano anche la nostra rispettiva forza sono legati a doppio filo. Ne Un esempio il settore dell'automotive che costituisce una vera e propria integrata filiera europea. E molte tra le imprese italiane sono coinvolte in questa filiera a vari livelli e attenzione non solo nello stadio finale della produzione. È anche importante il contributo italiano al settore siderurgico che come sapete oggi è al centro della nostra agenda di governo, proprio il caso dello stabilimento Ex Silva di Taranto. Ne abbiamo anche parlato nel corso dell'incontro bilaterale e ci siamo ripromessi, siccome in Germania, in questo settore, anche c'è una fiorente produzione, ci siamo ripromessi una cooperazione anche per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere quindi queste conoscenze anche in questo specifico settore. Come sapete in queste ore il Governo sta lavorando per una soluzione che tenga in piedi e possa assicurare il soddisfacimento di differenti esigenze. Da un lato la tutela della salute dell'ambiente, e dall'altro la tutela anche la salvaguardia dei, dei livelli occupazionali e del lavoro. Ecco, la sfida che attende il governo italiano su questo fronte, stiamo parlando della più grande acciaieria eh, del più importante complesso siderurgico in Europa, è quella di far marciare all'unisono valori come salute, ambiente, lavoro. Ecco perché abbiamo parlato e parlo di cantiere Taranto. Questa è una grande sfida che il Governo raccoglie e cercheremo di esprimere il meglio per quanto riguarda l'efficacia dell'azione del Sistema Italia. Al centro del nostro incontro poi ci sono oggi degli importanti dossier, innanzitutto temi internazionali a partire dalla Libia, stiamo lavorando attivamente perché il buon esito della conferenza di Berlino che mira a promuovere un rapido cessate il fuoco e la ripresa del processo politico possa eh, diciamo, disvelarsi appieno e siamo assolutamente convinti su un coeso sincero impegno della comunità internazionale per lavorare a questo risultato dobbiamo assicurare un processo politico perché l'abbiamo sempre detto l'opzione militare non può garantire nessuna soluzione sostenibile quindi sotto legge delle nazioni unite riteniamo fondamentale approfondire ogni sforzo e per questo parteciperemo attivamente con le, massime, con le più buone intenzioni a questa conferenza, per contribuire a perseguire il comune prioritario obiettivo della stabilizzazione del Paese a beneficio del suo popolo e dell'intera Regione. Parleremo anche di crisi siriana, la cui soluzione può essere raggiunta solo attraverso un credibile processo politico e affronteremo anche qui con responsabilità, attenzione, la situazione nel nord-est della Siria. È importante perseguire il cessato il fuoco e proseguire nella comune lotta al terrorismo. Comprendiamo le ragioni, le preoccupazioni, le premure per la sicurezza, ma sapete, conoscete la posizione del governo italiano? La Turchia deve svolgere con responsabilità il suo ruolo di membro della coalizione anti-Daesh e della Nato, in modo da poter assicurare quella stabilizzazione che deve riguardare l'intera area regionale. A proposito poi di lotta al terrorismo esprimo anche qui pubblicamente ribadisco un pensiero di particolare attenzione, di particolare vicinanza, commossa vicinanza per i militari italiani che ieri sono stati feriti a Kirkuk in Iraq a seguito di un attentato che poco fa è stato rivendicato dall'ISIS. Sono stati colpiti cinque militari italiani, tre sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita ecco a loro auguriamo davvero una pronta guarigione infine il prossimo vertice della nato a londra a dicembre all'inizio di dicembre sarà un'opportunità per riannodare le fila del dialogo transatlantico di cui avvertiamo forte il bisogno la nato non deve perdere il suo ruolo di piattaforma politica e quindi dobbiamo muoverci con unità di intenti, perché dobbiamo gestire efficacemente l'alleanza militare più potente e forse a mia memoria la più longeva della storia. È un concetto che ho sottolineato spesso e che è utile a riaffermare, la Nato per noi resta un pilastro della politica internazionale. Benvenuta Angela. Ja, Presidente del Giuseppe, Consiglio, caro Giuseppe, sono veramente molto lieta di essere qui, di aver potuto accogliere questo tuo invito a venire qui a Roma. È la mia prima visita qui a Roma, effettivamente. E in occasione del eh, tuo nuovo incarico di Presidente del Consiglio ci siamo comunque visti tanto spesso ultimamente eh, tu sei stato a Berlino e posso veramente sottolineare solamente che abbiamo uno stretto rapporto bilaterale sia a livello europeo che a livello mondiale e internazionale, per questo un mio grazie di cuore e certamente dobbiamo affrontare e risolvere problemi spinosi, i rapporti bilaterali sono stretti ma ancora sono suscettibili a essere intensificati, questo vale per i nostri governi che già cooperiamo strettamente in campo economico, tu hai già fatto presente gli obblighi reciproci e comunque le tensioni commerciali internazionali influiscono negativamente sulle nostre economie, poi hai fatto presente anche la forte integrazione tra le due industrie nazionali, sia per l'automotive ma anche per l'industria biologica, quindi dobbiamo scommettere su un ordinamento mondiale commerciale basato sulle regole e ambito i nostri paesi ci adobliamo per questo obiettivo poi hai fatto presente le difficoltà che deve affrontare l'Italia in questo momento nel settore siderurgico, ma anche noi proprio in questo settore dobbiamo affrontare una situazione molto difficile quindi dobbiamo insieme lavorare per le future tecnologie, le tecnologie dell'avvenire, i nostri ministeri della tecnologia e dell'economia devono cooperare più strettamente, certamente non sono cose da realizzare a breve termine, in pochi mesi, ma la Germania sta parlando su un'azione una per quanto riguarda l'idrogeno e la futura importanza dell'idrogeno e questo è da vedere anche da inserire nel contesto della tutela dell'ambiente. Poi abbiamo il grosso compito da affrontare e cioè portare avanti l'Europa, garantire la sua competitività. L'Italia e la Germania lì cooperano strettamente. Noi certamente quanto riguarda questo processo doloroso della Brexit abbiamo deciso di configurare, di organizzare questo processo insieme a Jean-Claude Juncker e a Emmanuel Macron e noi anche in futuro ci avremo affinché i futuri rapporti euro britannici rimangano stretti e caratterizzati da eh, fiducia reciproca ancora c'è molto da fare anche adesso l'accordo sulla Brexit praticamente è concluso, mi fa molto, eh, eh, eh, eh, mi fa molto piacere che condividiamo la stessa strategia rispetto ai Balcani occidentali anche qui ci dobbiamo ancora da fare per, fa per portare avanti e soprattutto per aprire i negoziati con la Macedonia e l'Albania perché se lì si apre un vuoto, questo stesso vuoto sarà colmato da altri e questo non corrisponde al nostro interesse strategico europeo tanto più che questi paesi dei paesi dei Balcani occidentali spesso sono anche paesi membri della Nato e quindi noi anche in questo condividiamo una strategia atlantica in favore della Nato, La Commissione, la nuova commissione inizierà presto la sua attività Abbiamo un nuovo Presidente della Commissione, abbiamo bisogno di organizzare questo quadro finanziario pluriennale, anche lì dobbiamo cooperare anche se aspettano proprio in questo campo non pochi problemi, ma anche due noi siamo d'accordo con l'agenda strategica della nuova Presidente della Commissione e speriamo che quanto prima questa Commissione possa dare avvio ai propri lavori. Poi abbiamo interessi comuni anche per quanto riguarda la, i rifugiati, le migrazioni noi vogliamo combattere e lo abbiamo capito che dobbiamo combattere le cause di questi movimenti migratori e dei rifugiati e mi fa molto piacere che tu la prossima settimana sarai presente a Berlino in occasione della conferenza Compact with Africa è molto importante aprire e offrire delle prospettive ai giovani africani soprattutto, grazie un grazie di cuore per l'impegno che l'Italia ha dimostrato, sta dimostrando in Libia, grazie anche per la vostra partecipazione al processo di Berlino ma per garantire questo abbiamo bisogno soprattutto di un cessate il fuoco e certamente nel corso di questa sera avremo modo di approfondire ancora questi discorsi sulla Libia, sulla Siria, poi dobbiamo preparare i vertici della Nato 70 anni di Nato una storia di successo ma noi, noi europei dobbiamo dimostrare ancora maggiormente che la Nato è anche nei nostri quindi anche lì dobbiamo rafforzare il nostro impegno comune, congiunto io sono molto lieto che proprio in tempi difficili, complicati con tanti problemi globali che poi influiscono sulle nostre situazioni nazionali che abbia l'opportunità stasera per questo scambio di questo scambio di vedute, opinioni con te è un luogo meraviglioso questa villa Doria Pamfigli. è proprio un luogo splendido è superbo, e grazie di cuore ancora caro Giuseppe Paolo Valentino del Corriere della Sera. Uh, frau Dr. Bundeskanzlerin, in benvenuta a Roma. Il suo ministro delle finanze, Olaf Scholz, recentemente ha presentato una proposta per una garanzia per i depositi, depositi bancari in Europa, una garanzia che deve valere poi per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Ma questo rispecchia la posizione ufficiale del suo governo intero, la proposta di Scholz. Cosa ne pensa anche per quanto riguarda le critiche rivolte lì soprattutto da parte del ministro? Dell'economia e delle finanze italiano perché alla fine lui si è pronunciato in favore di una valutazione dei rischi dei titoli di Stato. Questa è una domanda rivolta anche al Presidente del Consiglio. Innanzitutto vorrei dire questo: l'intero governo federale è del parere che, quanto riguarda l'unione dei mercati di capitale, come l'unione bancaria, devono essere portati avanti perché, per garantire la stabilità dell'euro, questa è una cosa fondamentale. Vorrei ripetere qui una frase, anche se Olaf Polsen ne ha parlato, e questa, questa garanzia per i depositi ha di grande significato per dimostrare la nostra forza come mercato interno per poter sviluppare questa forza. E quindi Io sono assolutamente in favore di questo ma sono anche per il perfezionamento dell'unione bancaria. Il nostro ministro delle finanze ha presentato una sua proposta molto schietta, molto chiara, molto netta e così voleva dare anche un input, una nuova spinta, un nuovo impulso appunto a questa unione bancaria, noi parleremo ancora dei particolari e concerteremo ancora i particolari al governo, insieme al governo federale, noi abbiamo capito che questa è una cosa perché dobbiamo procedere, certo il rischio della valutazione dei titoli stati è sempre stato un, oggetto, un argomento molto conteso, ma io sono sicura che troveremo alla fine una posizione del se poi essa spe, rispecchia poi anche le posizioni, altri, eh, le posizioni degli altri paesi, comunque questa unione bancaria deve fare progressi, deve andare avanti e io adesso mi sono informata, aggiornata anche sullo sviluppo di rischi nel settore eh, bancario italiano e devo esprimere la mia soddisfazione, avete compiuto dei grossi e notevoli progressi anche in Italia come questo discorso d'altro vale anche per altri paesi, quindi Ancora darci da fare, ci dobbiamo lavorare all'interno poi dell'unione bancaria, dell'unione bancaria e il, il tema della garanzia dei depositi comuni è certamente un tema spinoso che va affrontato passo per passo. Ma per quanto riguarda l'obiettivo di per sé, l'obiettivo è complessivo, noi siamo sicuramente d'accordo e ne vediamo la necessità. Ma non aggiungo adesso nulla alle valutazioni già espresse dal nostro Ministro dell'Economia su questa che è stata una proposta che mi pare di capire che la stessa cancelliera Merkel ha valutato una proposta molto schietta molto del, del suo Ministro eh, io faccio solo un'osservazione complessiva eh, l'Italia è fautrice sicuramente di un rafforzamento dell'Unione bancaria e monetaria e quella secondo me è la direzione di marcia ma come anche ci ha vincolato il Parlamento, e l'ho anche chiarito nel corso di incontri avuti al Consiglio Europeo, noi riteniamo che questo sistema debba rafforzarsi in tutte le sue componenti, in modo equilibrato. Quindi lo stesso Parlamento mi ha vincolato, ha vincolato il Governo a procedere secondo un approccio, una logica di pacchetto, quindi SM, bilancio dell'Eurozona, EDIS. E su questo voglio dire che l'Italia continuerà sempre a mantenere questo punto. Quindi in particolare poi sull'Edis, ripeto, noi non temiamo assolutamente scossoni per il nostro sistema, eh, lo sviluppo dei rischi del nostro sistema, in particolare il bancario ha compiuto negli ultimi anni dei grandi progressi per quelli che erano alcuni profili critici del passato. Siamo abbastanza quindi sereni nell'affrontare questa discussione, ma riteniamo che questa discussione debba procedere in modo equilibrato in tutti i suoi aspetti e anche complessivamente. Okay. Uh, Udo Gumpel, RTL. Frage, la prima domanda al, alla cancelliera federale, la prima domanda a lei, per quanto riguarda la questione migratoria all'accordo di Malta. Premetto, eh, lei ha conoscenza che questo accordo eh, italo lipico tanto coronato dal successo, implica che anche le milizie libiche di Albicia, che poi sono le stesse a organizzare flussi migratori, alla fine hanno firmato anche loro questo accordo, quindi fanno parte di questo accordo. Accordo. Lei è a conoscenza di questo, eh, ma co come andrà avanti adesso questo processo di Malta? Il ministro tedesco dell'interno, adesso ha detto che c'è un accordo di, eh, di una coalizione off, eh, di, di, di, di chi è veramente disposto a dare il suo contributo. Quindi il soccorso marittimo nel Mediterraneo non riguarda poi solo l'Italia, ma la, la, la Malta, Grecia e la Spagna. Quindi lei sarebbe d'accordo se questo soccorso marittimo di nuovo fosse gestito dagli Stati lei, e non dagli NGO. Domanda, lei ha detto, detto volgarmente Conte 2, c'era anche Conte 1, un governo di una composizione diversa. Come si sente oggi, a differenza del precedente governo che anche lei ha guidato, preso in Europa, sostenuto anche con i desideri anche di avere comprensione e collaborazione all'interno della maggioranza degli altri paesi in Europa. Grazie. Yeah, Bene, io voglio dire questo. Innanzitutto sono molto lieta che la nuova Presidente della Commissione per la propria agenda ha già stabilito chiaramente che si occuperà fortemente della questione dei, eh, delle migrazioni e di una divisione eh, equa dei compiti, una ripartizione equa dei compiti. Ma per questo richiede ancora un po' di tempo, perciò io trovo giusto che i rappresentanti francesi, maltesi, italiani e tedeschi a Malta hanno compiuto un primo passo in questa direzione, invitando poi altri paesi dell'UE per scostarsi da queste procedure, a tocca questo meccanismo transitorio, di garantire una soluzione umanitaria, almeno tra i paesi volonterosi. Io credo che questo sia stato un messaggio positivo, quello che è stato lanciato. Perché non possiamo agire di volta in volta, ma ancora resta molto da fare per giungere veramente a una giusta, equa, ripetizione dei compiti in Europa io sono del parere che i paesi ribieraschi del Mediterraneo quindi che difendono i nostri confini esterni i confini esterni di Schengen non, possiamo, non, li, non li possiamo abbandonare questi paesi ribieraschi del Mediterraneo e quindi ne dobbiamo parlare di questa questione con loro però dobbiamo combattere ugualmente anche le cause delle migrazioni delle fughe di queste persone quindi la cooperazione con la guardia costiera libica è di grande importanza ma ne parliamo anche con il commissario dell'ONU per i rifugiati e per gli ONGO e dobbiamo garantire standard ragionevoli che effettivamente non sussistono in tutta la Libia, questo è corretto è giusto quello che ha detto però dobbiamo garantire che le, la situazione in loco debba, venga migliorata perché la gente non deve esporsi a questi rischi di attraversamento del Mediterraneo quindi ancora rimane un gran lavoro da fare e tra l'altro questa conferenza stessa con i paesi africani che avremo la prossima settimana a Berlino e quindi la Germania insieme all'Italia lavora per una soluzione, favore di una soluzione politica, è un compito arduo e spinoso ma è una necessità. È un'esigenza assoluta e quindi noi dobbiamo perfezionare le cose in questa ragione nell'interesse della gente interessata delle persone che sono colpite da questo fenomeno ma io voglio ringraziare pubblicamente il governo tedesco e la germania perché in materia di eh, migrazioni eh, non ha fatto mancare il suo aiuto all'italia Devo dire che la Germania è un paese in cui, perché se parliamo di sensibilità per il quadro complessivo dei problemi e se parliamo di eh, sensibilità per quanto riguarda l'esigenza della redistribuzione, è un paese in prima linea. Quindi questo va riconosciuto. va riconosciuto ed ha un ruolo sicuramente propositivo di promozione anche per quanto riguarda l'accordo di Malta che lei ha menzionato. Quindi l'Italia e la Germania in questo momento sono tre paesi insieme ad altri, ma ci aspettiamo che siano molti di più che stanno lavorando più convintamente perché questo accordo di Malta possa essere condiviso dal più alto numero di paesi possibili e direi dagli interi stati membri dell'Unione Europea. Perché quello è l'obiettivo finale. Detto questo, lei mi ha chiesto anche del nuovo contesto, del nuovo governo, del nuovo esecutivo e mi ha chiesto anche che tipo di accoglienza ha avuto in Europa. Allora, fermo restando che se avrete la bontà di comparare i discorsi e le posizioni che il sottoscritto come Presidente del Consiglio ha assunto nel precedente esecutivo e le posizioni e le idee che esprimo e l'indirizzo che cerco di perseguire in questo nuovo esecutivo non vedrete differenze anche sul piano ad esempio dell'approccio al tema delle migrazioni, dove ho sempre ritenuto che si dovesse partire dal rispetto dei diritti fondamentali di queste persone che soffrono che cadono preda dei traffici illeciti e dei trafficanti detto questo c'è sicuramente un... Il mio è stato sempre un approccio critico, ma sempre costruttivo. Io l'ho sempre detto, l'Europa sta attraversando anche un momento difficile. La Casa Comune Europea sta rivelando alcune criticità, ma è normale, no? nel corso della sua storia. Ci sono cicli, vari cicli e io credo che coloro che vogliono bene al, e vogliono perseguire gli ideali europei debbano cercare di interpretare il loro tempo anche in termini critici in modo da stimolare un rafforzamento della casa europea e renderla ancora più solida e in grado di proteggere contro le insidie e le sfide che sono notevoli quindi dire che in europa va tutto bene secondo me è sbagliato chi dice questo non vuole bene all'europa ecco perché l'approccio critico per quanto riguarda poi il contesto politico più complessivo devo dire che il mio approccio critico, ma comunque costruttivo oggi è più omogeneamente sostenuto dalle forze politiche attuali che sostengono la maggioranza attuale in Italia. E sicuramente questo, il fatto che ci sia una maggiore omogeneità in questo approccio, ci sia una più chiara apertura al dialogo costruttivo, per quanto critico, questo è un fatto che mi agevola molto. In Europa è sicuramente noto la maggior facilità di dialogare e di ritrovarsi a confrontarsi con gli altri stati, con gli altri governi.